Ora Giona dice il testo che si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. E ancora viene enfatizzata questa centralità della parola. Vediamo che in alcuni momenti eh, della storia della salvezza, proprio per far vedere che quella è la volontà di Dio, si mette in evidenza che di fronte a un annuncio, a una chiamata, la risposta è immediata pensiamo a San Giuseppe che dopo il sogno fa subito quello che il Signore gli ha detto attraverso l'angelo pensiamo a Maria lo stesso che va subito dalla cugina Elisabetta in fretta, non perde tempo e così anche Giona sembra che in questo momento non perde tempo è enfatizzata questa parola e, e viene ascoltata Giona parte senza sapere cosa lo aspetta. Forse sperava che fosse una storia breve. Si adempisse la profezia, Ninive fosse distrutta e poi se ne tornava a casa tranquillo e sereno. Egli non pensa che lui deve cambiare, che deve cambiare qualcosa nella sua vita. Lui è a posto. Sicuramente per lui non deve essere stato facile calpestare quel suolo ricorda il dominio la crudeltà degli assiri, le umiliazioni subite dal popolo di Israele. Per tre secoli Israele aveva subito questo dominio, queste umiliazioni e queste crudeltà e quindi dentro il popolo di Israele c'è una sorta di fastidio, di dolore, di repulsione di fronte a quella città e a quel popolo. Giona deve andare proprio lì. Si dice che la visita di Ninive du durerebbe tre giorni. Quindi tre giorni Giona sta eh, nel pesce e tre giorni è il tempo per stare in questa città. Tre sappiamo che è un numero perfetto come per dire che ci vuole un tempo compiuto per stare dentro una realtà se la vuoi conoscere ci devi stare dentro ma sappiamo che Giona non vuole sporcarsi le mani non vuole rimanere in quella città fa una giornata di cammino racconta e dice ancora quanti giorni che Ninive sarà distrutta e poi se ne esce dalla città e quindi vediamo come se nel pesce non ha potuto scappare nel pesce ha dovuto rimanervi e non c'era via di uscita non c'era l'uscita di sicurezza e c'è invece eh, in questa città la via di uscita come è entrato perché qui John è entrato diciamo così spontaneamente così spontaneamente ne può uscire rimane sempre la libertà della persona parla quindi potremmo dire conosce un terzo di questa città e annuncia a un terzo della popolazione che Ninive sarà distrutta e poi se ne esce, l'abbandona. Potremmo dire che Giona, qui, dal minimo, fa un terzo del suo lavoro. Quindi eh, c'è la libertà di Giona, però c'è anche la libertà dei Niniviti. Sicuramente i Niniviti si sono passati la parola. C'è un tempo di 40 giorni. E come sappiamo anche questo tempo è un tempo compiuto, spesso il numero 40 è un termine per dire il senso della pienezza, 40 giorni Gesù rimane nel deserto e vive questa esperienza, questo ritorno nel deserto, sappiamo che il popolo di Israele è, ha vissuto 40 anni nel deserto, 40 giorni sono stati i giorni dell'esplorazione del, degli esploratori sulla terra promessa. 40 giorni ha camminato Elia e 40 notti per arrivare al monte di Dio. Mosè fa l'esperienza dei 40 giorni, quindi sono tutti richiami a una pienezza, insomma a una conversione in fin dei conti, perché Mosè vive questo relazione intima col Signore e lì arriva lì a comprendere che il Signore non è solo forza e potenza, ma è un sibilo leggero, un sussurro di vento. E però allo stesso tempo ci sono 40 giorni a volte invece che vengono interpretati male quando non c'è la fiducia in Dio. I 40 giorni degli esploratori eh, che porteranno a combinare una pena per gli israeliti di 40 anni nel deserto, loro che non avevano avuto fiducia in Dio. Il peccato di Adamo quindi ritorna dentro il popolo di Israele e lì proprio nell'ingresso della terra promessa si insinua ancora il peccato originale.